Siamo appena usciti dall'aula dove siamo riusciti a fare, ad approvare una nostra risoluzione sul vuota render. Il vuota render è una di quelle pratiche che previene la creazione di ulteriori rifiuti perché prendo una bottiglia non la porto in vetreria ma la riutilizzo tal quale. I nostri parlamentari sono riusciti a far inserire nel collegato ambientale questa norma a livello sperimentale. È importante che oggi questa norma trovi dei sostegni per garantire la sperimentazione, la Regione Emilia Romagna si impegna dal 2018 a trovare dei fondi per aiutare i comuni a far partire questa sperimentazione. Questo è importante perché come Movimento 5 Stelle crediamo che i rifiuti vadano prevenuti e il vuoto rendere è sicuramente una di queste colonne che ci aiuterà a salvaguardare il nostro ambiente. Ciao!